Ok ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, allora quest'oggi voglio farvi una proposta che esce un po' dagli schemi di quelli che sono i video che normalmente vi propongo, sempre relativo comunque alla simulazione, e ringrazio Lorenzo per la splendida idea. Quest'oggi vi propongo di eh, analizzare le vostre postazioni di guida, e perché no anche i setup PC o console. Come fare? Basta inviarmi una mail qua, con un allegato la foto, ma anche il video perché no delle vostre postazioni. Cercherò umilmente e con tanto onore di poterle analizzare, così che è da fare un video per poterle condividere insieme a tutta la nostra comunità. Eh, devo dire la verità, eh, stiamo riprendendo eh, l'idea di un blogger inglese che qualche anno fa appunto riceveva le foto, faceva delle analisi e le pubblicava appunto di queste postazioni sul proprio blog. Noi lo miglioriamo, una specie di 2.0 di questa idea. Spero che possa essere apprezzata da tutti voi, ringrazio ancora Lorenzo per l'idea, come vedete ragazzi sono eh, aperto a praticamente tutte le richieste, classifiche e non classifiche di Mirko, eh, auto da pelo sullo stomaco di Carlo, eh, Vincenzo che ci fa delle proposte con i suoi force feedback per Project Cars 2, insomma ragazzi la comunità siamo noi, facciamola vivere, spero che questa idea possa avere un buon riscontro, aspetto le vostre immagini e perché non video, noi ci vediamo come al solito al prossimo video, lasciatemi un commento, un like se la proposta vi piace, iscrivetevi, tanto è gratuito, da Fabrice è tutto, ciao!